Ciao e benvenuti in un nuovo video, allora oggi vi mostro questa box di Look Fantastic è una box mista, viso, corpo e capelli per eh, la rimise in forma prima del, tra primavera ed estate inutile che vi spiego di più, direi che è il caso di andarla ad aprire e scoprire assieme ed è Team Fantastic, ok ad aprire ed eh, alcuni prodotti sono full size, anti travel size, ma comunque sia formato vendita, ha un prezzo di 35 euro ed è sul sito di Look Fantastic e sono, mm, comprende vari marchi. Oltre che essere blu anche la velina blu, direi cavolo è bella piena ma me l'aspettavo per il peso e direi di andare a scoprire subito che cosa contiene allora il primo che mi salta su è questa che è della Kerastase quindi direi che partiamo già benissimo Resistence maschera eh, riparatrice ristrutturante quindi per i capelli questo è un 75 ML, per i capelli che poi hanno sempre bisogno di essere riparati e ristrutturati e, e poi crassasi, è un ottimo marchio. Poi, andiamo avanti, um, c'è qualcosa di piccolo, qualcosa di grande, andiamo con uno grande, una piccola. Questo secondo me è un sample, Lancaster, Sun Beauty, crema eh, protezione SPF 30 ma dalla misura direi che un sample infatti è un 3 ml ok andiamo avanti e vedo questo che è Eiko già il marchio Yoga Waterproof Mascara ok cosa dice di essere? Andiamo a vederlo, la confezione è un questo, extend e poi far vedere che questa confezione, intanto credo che sia un full size ma ve lo dico dopo, mm. non c'è scritto, benissimo, perfetto, ok, si sì, è un 4 ml quindi è un travel size ma formato vendita e dice che lo scovolino è particolare fatto così adesso lo andiamo a vedere effettivamente è particolarissimo alcune setole in più morbide altre più rigide credo che forse da qui perché è nero e bianco si vede meglio il duo fibre. Ok, proviamo. Sono mascara, sapete che sono sempre ben accetti dalle mie parti. Andiamo avanti con un prodotto grande. Bondi Sands Australian Tan. Ok. Crema idratante con vitamina E, jojoba e Cocco, self tan friendly quindi che aiuta la bronzatura una crema per il corpo che favorisce non la bronzatura self tan mm, profumo che aiuta gli autabronzanti il profumo mm, è abbastanza ok ci sono ha ah, un pH bilanciato che aiuta a mantenere la bronzatura ed è classica, quindi solare, ed alta abbronzante, perché con questo pH bilanciato, che comunque è una crema ricca, ma che si asciuga velocemente, non va a far rimuovere più velocemente l'alta abbronzante, ci sta nella bronzatura. Ok, è un full size da 200 ml, lo proverò sicuramente più avanti perché questo ci ispira, Poi, ho visto questo marchio ho detto no, vabbè... Aveda nutri Plenish Living Conditioner ehm, Balsamo Living, quindi spray senza risciacquo Idratante a base nutrienti per tutti i tipi di capelli Ci sta perché è comodo, è un balsamo spray E' un full size da 200 ml Profumo Un po' alcolico devo dire, ma andiamo avanti ok, da quello che vedo qui piccolo o grande il prossimo, andiamo con un piccolo skinny tan coconut water fake serum tanning drop gocce auto abbronzanti, effettivamente perché primaverili 30 ml concentrato self tan ok, allora secondo me è da agitare un attimo perché infatti vedevo delle micro pagliuzze all'interno che una volta agitate e questa è la confezione non è un buonissimo profumo ecco non volevo, ho detto, non me lo voglio dare addosso perché poi mi auto bronzo solo una parte ma è uscito e quindi lo proviamo uh, si estende super velocemente e assorbe super velocemente quindi comodissimo soprattutto per il viso a mio avviso ci sta adesso ci sono ancora quattro prodotti andiamo con questo Nip Fab Illuminante Vitamin C Tonic. l'opzione tonica alla vitamina C da 100 ml, quindi in full size, e il tonico mi piace, il fatto che sia la vitamina C mi piace, lo testerò, ma direi che ha la grande. Buono, molto buono. Poi andiamo avanti con... Follow the call of the disco ball shimmer scrub, ah, un gommage al sale è da Frank Body, 100 grammi. Quindi è in busta ma bello grande. Massaggiare lo scrub sul corpo ed sciacquare dopo 3 minuti. Dice che è vegan friendly, ma in Australia non contiene noci ed è una formula da, anche da viaggio, volendo ci sta, mi piace e ti lo proverò lo proverò perché mi scura poi andiamo con Ren Perfect Canvas Clean Jelly Oil Cleanser Gelé uh, queste formule gelé mi piacciono sempre rimuove il make up, SPF e inquinamento 100 ml è chiusa e la lascio chiusa perché ne ho degli altri da provare e andiamo con l'ultimo prodotto e vedo il masca, il masca gel rinnovante per la pelle questo è un 6 ml ok fatto così beh, la confezione è bellissima poi ok beh, io devo prenderlo per estrarlo adesso mamma, ha una formula proprio gelatinosa ma esattamente a che cosa serve così per farci due domande mi piace la formula ed effettivamente è gelé un gel per la pelle leggera riduce le imperfezioni, ok, è un eh, idratante per pelli molto deidratate, ok, direi che proviamo anche questo, che comunque si assorbe abbastanza velocemente, curiosa, molto curiosa di provare questi palotti, allora fatemi sapere da quale volete che parto, alla fine dice viso, corpo e make up, viso Abbiamo trovato la maschera, le gocce alta bronzante di Skinny Tan, Nip Fab e mm, oserei dire, ah no, scusate, lo Struccante il cleanser Struccante di Rin. E ok, poi per quanto questo è un campioncino, quindi lo escludiamo. Corpo, abbiamo lo scrub al sale e la crema idratante di Bondi Sans che è... Ehm, come si dice? Self Tan Friendly, perfetto! Per i capelli abbiamo trovato Nutri-Planish di Aveda e la maschera ristrutturante di Kerastage siamo un po' stretti per quanto riguarda i prodotti make-up che c'è solamente il mascara che però è waterproof quindi è stivo e niente, quindi questo era tutto il contenuto della box e direi che vi ho detto tutto quanto fatemi sapere quali prodotti vi incuriosiscono di più quali avete provato, quali vi interessano io li testo, li testo tutto e vi farò sapere come sempre spero di avervi sia un po' di compagnia di, di avermi fatto conoscere qualche prodottino interessante fatemi sapere se guarderete questa box e vi do appuntamento al prossimo video Ciao!